Buonasera, buonasera a tutte le nostre amiche che ci seguono sulle pagine di Beauty Plan e di Renouvel Esthetic. Mi fa molto piacere questa sera rincontrarvi dopo un po' di tempo che non ci vedevamo. Eh, perché veramente così è una serata, mh, mi viene da dire, mh, in questa atmosfera prenatalizia, anche se quest'anno è un po' particolare. Abbiamo preparato per voi una diretta che, come avrete visto, forse dai nostri annunci sui social, eh, mh, parla di di destino parla di cambiamento parla un po di quella che è la situazione di questo periodo strano eh, che stiamo vivendo tutti e abbiamo voluto incontrarci questa sera mh, come ripeto per una serata particolare perché vedrete che ci saranno anche eh, dei piccoli premi delle sorprese insomma abbiamo cercato di, di rendere veramente questa serata un po particolare un po speciale eh, per così passare sempre delle informazioni e dei contenuti che è quello che ci piace fare, che è quello che cerchiamo sempre di fare al meglio, ma anche stare insieme un'oretta insomma così, un po' ehm, in modo sereno e, e proficuo comunque da tutti i punti di vista. Eh, ecco, come vi ho detto prima, diciamo è l'occasione, io amo i libri e quindi questa sera parleremo anche di un libro eh, insieme al suo autore che voi conoscete bene che è Maurizio De Lucchi e il titolo di questa nostra diretta è Quando il destino ti chiama ad evolvere che è un leitmotiv di questo libro che poi appunto vedremo insieme all'autore eh, però vogliamo partire proprio da, da questo momento che stiamo vivendo una situazione un po' che ha coinvolto tutti che ci, ci ha messo di fronte a un qualcosa di assolutamente nuovo e inaspettato che ha cambiato le nostre vite e comunque in ogni caso eh, le ha cambiate chi più chi meno e, e quindi questo impatta molto anche dal punto di vista ovviamente del, della nostra attività del nostro lavoro soprattutto per chi eh, come, come me come chi con me è, nella, è stato nella zona rossa per, per alcune settimane ancora no? quindi eh, abbiamo già parlato di questo argomento in altre sedi in altri ambiti questa sera vogliamo farlo eh, con maurizio de lucchi proprio eh, cogliendo l'occasione della presentazione di questo suo nuovo libro Emotional Beauty, che uscirà fra pochi giorni. Eh, Maurizio De Lucchi è, eh, voi ben lo sapete, è esperto, trainer di Beauty Personal Branding e quindi anche questo sarà l'argomento di questa serata. Quindi nell'attesa che eh, arriviate numerose, saluto Maurizio e gli do il benvenuto. Ciao Maurizio. Ciao, ciao Sabina, un saluto a tutte le mie amiche estetiste e anche estetisti perché ci sono anche degli uomini. So. Certo, sì, sì, assolutamente. Noi parliamo un po' al femminile, almeno così. In questo settore diciamo che il femminile diventa il genere dominante, ah, sì. <ride> mentre solitamente nell'italiano non è così. Eh, dicevo, lo vedo già un po' alle tue spalle, ma insomma lo teniamo un po' nascosto. Eh, questa sera vogliamo regalarvi, oltre alla presenza di Maurizio, alla sua competenza, ai suoi consigli, eh, vogliamo anche farvi degli altri regali. Eh, abbiamo pensato per questa diretta, per chi starà con noi tutta la sera, e, con, e come sempre vi invito a, a scriverci, a chiedere, eh, a, a fare domande. Eh, però ecco, chi starà con noi tutta la sera, verso la fine della diretta, manderemo un link perché vi daremo la possibilità, se vi farà piacere, di ricevere il primo numero del prossimo anno di Beauty Plan, quindi il primo numero del 2021, eh, che sarà un numero speciale, insomma, con tante novità. E quindi ci fa piacere omaggiarvi, dal momento che torniamo di nuovo, oltre che con la versione online, anche con una versione cartacea, omaggiarvi del primo numero del 2021. E però ci sarà anche un'altra sorpresa eh, perché il libro che presentiamo stasera è già disponibile sulla nostra piattaforma Beautybooks eh, che è beautybooks.it poi mh, metteremo anche le, il link per, per agevolarvi eh, però eh, sempre chi ha il piacere di, di stare con noi e con Maurizio soprattutto questa sera fino alla fine Maurizio proporrà un piccolo test, un piccolo quesito e, chi di voi risponderà per prima per, o per primo, eh, così sarà omaggiato appunto del, di una copia del, del libro di, di Maurizio De Lucchi che stasera appunto vi presentiamo in questa sede. Quindi mh, il mio consiglio è di stare attaccati alla nostra diretta, sia per, ripeto, eh, così... Eh, Cogliere concetti che sono veramente utili e importanti, soprattutto in questo momento, sia magari per provare a vincere questo libro. Un'ultima informazione, che poi magari ridarò ancora nell'arco della serata, è che ehm, il libro, oltre che appunto sul nostro eh, sito YouTube, su tutte le pagine social potrà essere acquistato appunto sul, sul sito e su tutte le pagine, ma eh, farà anche così: verrà anche dato in omaggio insieme alla campagna abbonamenti di Beauty Plant e di Renovell'Esthetic, appunto la campagna abbonamenti per il 2021. E questa è una promozione che eh, inizierà dal 20 dicembre e porteremo avanti fino al 28 febbraio. Queste sono le informazioni di servizio, ma entriamo nel vivo con Maurizio. Quindi dicevamo, un momento particolare, un momento difficile eh, per tutti, eh, per l'estetista in modo particolare, eh, c'è stata la chiusura, poi il lockdown, abbiamo riaperto, poi un altro lockdown, insomma, eh, e l'incertezza è ancora, è ancora tanta. E allora, mh, proprio in questi giorni, appunto, eh, esce questo libro di Maurizio che ci aiuta, ehm, diciamo, ad affrontare anche questa situazione, no? Perché, come dicevo, quando il destino ti chiama ad evolvere più che in questo momento dove il destino di tutti in modo inatteso ci ha messo di fronte appunto a una situazione che è difficile gestire o comunque mh, non era immaginabile però, però bisogna reagire, l'abbiamo sempre detto anche nelle dirette di diversi mesi fa con, con Maurizio no? di, di allenarsi al cambiamento e, e questo insomma è sempre un po' quello che, che noi vi proponiamo. quindi lascerei direttamente la parola a Maurizio di dirci insomma com, come possiamo affrontare ecco come possono le nostre amiche eh, affrontare in modo positivo in modo così vincente mi viene da dire questo periodo beh insomma in poche parole è un argomento che non è facile da sviscerare però ehm, essere, può essere interessante la mia esperienza io ehm, ho scritto ho iniziato a scrivere questo libro un annetto fa prima del, del, lockdown, del lockdown prima di tutto quello che ci è successo e ehm, ha in sé delle caratteristiche che ritengo assolutamente in linea con quello che stiamo vivendo perché ehm, la storia che racconto che è di elisabetta un esotista, moglie madre eh, titolare appunto di un istituto, ehm, ha avuto così all'improvviso dei problemi abbastanza eh, importanti, problemi familiari, problemi di lavoro, ehm, causati dall'allontanamento di una sua eh, aiutante, di un che lavora con lei da tanti anni e di più gli aprirono un negozio, un centro di estetica molto grande vicino, e lei si trovò in grande difficoltà. Okay? E a quel punto doveva scegliere, questo evento la metteva di fronte a una scelta, o eh, lamentarsi, eh, resistere o chiudere addirittura, perché i conti non andavano assolutamente bene, come diceva suo marito Marco, oppure eh, uscire. Dalla sua zona di comfort, noi sappiamo che cosa vogliamo dire. Per la zona di comfort, no? Questi insieme di abitudini, di consuetudini, di modi di fare che abbiamo acquisito e che in qualche maniera teniamo sempre le stretti. Bene, quando succede qualcosa di importante, spesso veniamo buttati fuori da questa zona. Ok? Se e... ne parla molto della zona di comfort, no? In questo periodo è proprio un argomento caldo, diciamo. E, diciamo quello che è importante è come reagiamo ok quindi quando il destino ti chiama ad evolvere significa che quando succede qualcosa per cui ti trovi in grande difficoltà sta state trovare il modo di eh, reinventarti dimenticare quello che facevi prima e cominciare a essere qualcosa che siamo ancora di più oggi perché il problema di noi esseri umani è spesso che noi siamo agganciati troppo al passato Siamo talmente agganciati al passato che eh, ci condiziona no? crediamo di essere un certo tipo di persona, crediamo che i nostri comportamenti siano quelli e cerchiamo di essere coerenti con questi comportamenti invece l'importante, come dice Tollo, il grande autore eh, è ora, adesso no? adesso è l'unico momento in cui noi possiamo fare qualcosa è, è veramente la vita ora quello che è successo prima non ci appartiene più, perché non esiste. Quello che dovrà arrivare non sarà altro che eh, il prossimo piccolo passo dell'adesso. Quindi, se noi adesso diamo il meglio, costruiamo il meglio. Se noi adesso cominciamo a pensare a tutti i problemi rispetto a come eravamo prima, ci fermiamo. Okay? Certo. Qui alle spalle, alle mie spalle ho, ho presentato un disegno, non so se, se riuscite a vederlo. Sì, eh, sì, sì, assolutamente. C'è quello spento e c'è quello acceso. Io eh, spesso eh, gioco con questo concetto, no? Però la persona accesa è la persona che vive qui e ora, è la persona che vuol fare qualcosa. E questo libro racconta appunto Elisabetta che ha deciso di guardare avanti interrompo un attimo Maurizio, due cose. Intanto per salutare un po' di amiche, Laura Pedrini, Angela La Torre, Liliana Montecalvo, Giuse Patricelli, eh, Maria Insabella, Lele Silva. Quindi insomma tanti amici che ci stanno raggiungendo e quindi mi fa piacere salutarli, salutare tutti. E poi mi hai già incuriosito, nel senso che tu hai parlato di Elisabetta, hai parlato di una storia, però noi stiamo parlando di beauty personal branding. Quindi Cosa ci proponi questa sera? Un saggio, un romanzo? Raccontaci un po'. Allora, io sono un lettore, eh, come dire, che ha bisogno di essere aiutato, ecco. Se il libro non mi, non mi piace, non mi, non mi stimola, io leggo con fatica. Allora, io ho detto, invece che fare un saggio, faccio un romanzo, okay. <ride> racconto una storia vera, una storia che è accaduta, una mia consulenza vera e quindi con questa storia srotolo tutti quelli che sono i contenuti no? quindi eh, attraverso questa storia eh, si entra in come ho aiutato Elisabetta e come in pratica tutte le persone possono trarre insegnamento da questo quindi è un, un libro molto leggero, molto facile da leggere però con dei contenuti soprattutto applicabili che si applicano Certo. assolutamente pratici e... quindi diciamo Elisabetta è un po' eh, così eh, l'esempio insomma di quello che eh, diciamo della situazione in realtà in cui magari molte colleghe si sono trovate o si trovano e è un po' quel, così, la, la figura a cui tu fai riferimento per poi dare soluzioni insomma, no? Dai, ti lascio allora con le slide oh, magari, no? Che fa piacere, eh, questo okay. è no? Sono questa sempre è sotto. È la nostra zona di comfort, e questa, questa siete voi, no? Amiche settistiche, in questo momento, sta cosa sta succedendo? Voglio rimanere qua dentro, ma il primo aspetto è l'accettazione. Il mondo sta cambiando, è già cambiato e fra un'ora sarà ancora diverso, perché tutto è un'accelerazione. La nostra abilità è quella nell'accettare e usare due cose la gioia e l'entusiasmo perché la gioia e l'entusiasmo sono quelle che ci fanno tirare fuori il meglio di quello che noi sappiamo fare ok? quando ci sono queste caratteristiche poi ci sono delle tecniche posso insegnarvele però veramente il primo aspetto è questo no? eh, coltivare no, ancora l'entusiasmo e smettere di avere paura perché la paura no, è, è, è quello che ci blocca eh, è un elemento ehm, eh, è un elemento che ci tiene fermi che anzi ci fa chiudere ancora di più ok vedete io ho scritto queste tre parole beauty personal branding per parlare proprio di questo no parliamo del nostro mercato però parliamo della persona la prima cosa è allineare il nostro intento interiore col nostro ehm, lavoro con la nostra professione ehm, in questa slide, vedete ok, c'è Elisabetta che c'è fuori questa cassa di, di, di denaro, ok, e, ehm, e c'è un cartello che entra in strategia no? perché cosa significa questo? Significa che noi dobbiamo lavorare un pochettino per eh, conoscerci un pochino di più, cioè conoscere la nostra vera natura. No? Nel libro scrivo una frase che mi piace molto, e dice. Eh, se uso le mele posso fare il sidro se uso l'uva posso fare il vino qualcuno senza saperlo prova a fare con l'uva il sidro e con le mele il vino non è possibile ok noi siamo adatti a fare certe cose noi siamo predisposti a fare certe cose quindi prima di fare un questo grande cambiamento, perché a gennaio ci sarà un grande cambiamento, dobbiamo prenderlo con gioia, entusiasmo, accettazione. Dobbiamo capire meglio, ok, eh, il nostro intento interiore, noi per cosa siamo nati a fare, quali sono le nostre caratteristiche. E molte delle persone che mi seguono, le saluto tutte, sono le quali vedo, se eh, sono collegate, conoscono l'enniagramma, ma per chi non lo conoscesse, è un ottimo strumento per capirci qualcosa perché ogni tanto. E ci chiediamo ma io chi sono chi sono io no? pirandello dice uno nessuno centomila. via okay? un giorno siamo così un giorno siamo in un altro modo nei confronti dei nostri figli siamo in una maniera nei, nei confronti degli amici siamo in un'altra no? però chi siamo veramente? noi dobbiamo essere un pochino anche abili psicologicamente per capirci e comprenderci un po di più quindi l'eniagramma questo no? che spiego nel libro che trovate anche sul mio sito attraverso un test vi no, permette di capire dove siete posizionati Elisabetta per esempio aveva capito di essere un 3 di essere in questa situazione ok? invece non era un 3, era un 4 okay? questo mi ha permesso di fargli capire che il suo approccio al lavoro doveva essere modificato non doveva più fare il, il sito, doveva fare il vino okay? quello gli riusciva bene lei invece aveva un approccio diverso, aveva un approccio più eh, da tre, quindi più manageriale. Invece doveva avere un approccio più emozionale, eh, come, come dice il quattro. E quindi ho, ho fatto spostare, no? si fa spostare la persona in una nuova direzione per capire qual è questa direzione. Quindi, eh, questo, questo, questa parola che dice: beauty, personal branding, significa beauty, il tuo mercato specifico personal chi sei cosa sei adatto a fare e branding sono le tecniche che ci servono ehm, per, per evolvere economicamente per andare sull'avere no a me piace una frase lo dicevo a, eh, a sabina prima no piacerebbe una rubrica che fosse anima e business è possibile eh, rendere coerenti l'anima con, no, con business con quello che è il nostro avere ma certo è quello il passo, è quella la differenza, è quella la qualità. Quando noi riusciamo a riscoprire quello che c'è dentro di noi, perché quello che vedete non sono io, questo è un pezzo di carne che mi sono ritrovato e dentro su, ci sono capitato io, ma non, io sono quello che vedete è ossa, peli e, e grasso perché sono anche ingrassato di nome, ma non sono io, ok? Quindi io, la mia coscienza, la mia anima, il mio essere, il mio io, il mio sé, è un'altra cosa e dobbiamo farlo parlare, dobbiamo farlo manifestare, perché è questo che ci dà forza, motivazione e veramente il modo per, per esprimere quello che noi siamo. no? E questo va collegato col business. Quando riusciamo a fare questo, si unisce la nitro e la glicerina, ecco che si esplode, veramente ma quello che facevate prima c'è cioè la mia cliente della Puglia non so se, se Fiorella mi sente lo so, mi detto, smetti di avere l'istituto che aveva prima non c'entra più niente con te sei diversa, sei cambiata Eh, ma io ho questo, quel, fatto quel. ma non mi interessa quello che hai fatto prima anche perché il mercato è diverso tu sei diversa devi evolvere il destino questo coronavirus che ci ha buttato fuori dalla zona di comfort può essere per qualcuno veramente qualcosa di straordinario, perché ci dà tam, capito la scossa, la voglia, la, la paura certe volte, è forte ed è, e possiamo utilizzarla per, per come il vento nelle vele, per spingere, per andare, ok? A questo punto uno che ha voglia bisogna sapere come può fare le cose, ok? Allora nel libro c'è questa terza parte che è il branding. Cos'è il branding? eccolo qua il tuo vero valore qual è il tuo vero valore se gli altri non lo percepiscono il vero valore non è dato dalle tue capacità ma ehm, da ciò che riesci a far percepire le persone in modo che ti possano apprezzare quante di voi con conosco qui tantissime le vedo tutte qua Siete uh, meravigliose mando un bacio ma quante di voi sono più brave di quello che riescono a far capire alla gente? Ma quante? Ma quante nelle loro mani hanno delle capacità, delle abilità fa fantastiche? Quindi voi dovete cominciare a, a imparare a raccontarle queste cose, a farle capire. Okay? E' questo che serve? Il branding. No? Voi dovete smettere anche di pensare un'altra cosa, il prezzo. Voi non dovete pensare di essere scelti per il prezzo. Le persone devono avere il voi perché voi siete particolari e uniche perché non riuscite a fare cose che gli altri non fanno perché ognuno di noi ha una sua caratteristica una sua abilità E quello è il punto capito nel personal dobbiamo far uscire proprio fuori quello che è la nostra il nostro dono di natura ognuno ha un dono ok ecco individuarlo e manifestarlo è quello che fa la differenza una volta eh, mi è venuta questa frase eh, l'ho postata su instagram ho avuto anche parecchio seguito e dice non ci muoviamo perché qualcuno ci spinge ci muoviamo perché qualcosa ci attrae ecco il personal branding il branding è un'arte che io voglio insegnarvi e per questo che ho fatto questo libro per la sua romanzo in maniera semplice per ricominciare a lavorare su, sulla capacità di essere attrattivi non dobbiamo convincere le persone, spingere le persone, dobbiamo attrarre le persone. Gli americani lo chiamano il pricing, la capacità di essere attrattivi. Okay? Quando io vedo su, sui, sui social le offerte, le promozioni, eccetera, eccetera, mi rendo conto che oh, se non sapete che scrivere, scrivete quello. Ma non è quello il modo. Okay? Non è quello il modo. Qui alle mie spalle vedete questa? Questa è una, è una piramide, ok? E nel libro spiego questa piramide che senso ha. Ha senso del progresso, ok? Vedete, qua in fondo, ho scritto generico, c'è la maggior parte delle vostre colleghe e concorrenti che sono si presenta al mercato in maniera generica, in maniera generica non, non, non distinguendosi, non essendo diverse, non, non avendo una caratteristica particolare. Attraverso il branding, attraverso questo strumento, bisogna salire, eh? diventando straordinarie, diventando conosciute e poi autorevoli. Autorevoli significa che finalmente avete raggiunto quello che è l'obiettivo. Questa è la strada, non è quella di fare gli sconti perché a forza di sconti, voi perdete il margine di contribuzione, a forza di sconti non avete più marginalità, e che lavorate a fare? Non è quello il modo. Quello è un inganno. Il modo è un altro, il modo siete voi. Siete voi e la vostra capacità di, di diventare straordinari, anzi di tirare fuori la vostra straordinarietà. Okay? Però eh, il punto importante è, va tutto questo mi piace, ma come si fa, ok? Allora, ti sta interrendo forse Sabina? Sì, volevo, dar Aspetta che arrivo, eh. sì. Eh. <ride> volevo darti un attimo di respiro intanto e così commentare qualche, qualcosa che ci ha scritto la nostra. Non, eh, non riesce a farmi entrare, niente, allora non però sento la voce Senti la, senti la voce allora eh, intanto saluto, saluto Milena Scoppa eh, che ci scrive appunto Anime Business, bellissimo e non si lavora mai quindi intanto suggerimento Maurizio, eh, copyright di, que di questa nostra rubrica subito grazie, <ride> grazie Milena, siamo buon molto contenti che ti piaccia grazie, grazie per la <ride> e poi fiducia, Maria Concetta ci dice che eh, la fai commuovere e, infatti io per quello che non, eh, non volevo intromettermi insomma ma eh, ecco, mi faceva piacere insomma, sottolineare che eh, tutto quello che stai dicendo eh, sta, sta scatenando commenti e comunque complimenti anche francesca giulia dice in questo periodo i social sono pieni di pagine e profili sponsorizzati con offerte di ogni genere io mi rifiuto ma ti lascio andare avanti intanto vediamo se riusciamo a risolvere i problemi tecnici e così poi torno in video anch'io certo allora, in breve vi spiego come nel libro affronto queste, questo, questo processo, perché il personal branding è un processo, il branding è un processo, ok? Quindi avviene gradatamente nel tempo. Ci sono quattro condizioni e tre regole, ok? Le quattro condizioni sono, uno, avere una buona reputazione, due, offrire la qualità, tre, essere credibili e quattro, essere uniche. Cioè avere qualcosa di unico, di particolare rispetto alla concorrenza. Ecco, queste quattro caratteristiche dovete averle, perché altrimenti il branding non si può fare. Però io so che molte di voi le hanno, okay? Perché hanno, lavorano da tanti anni, quindi la reputazione ce l'hanno, perché sanno fare qualcosa di speciale, qualcosa di unico, i, i, magari i, in, un, in una nicchia di, di servizio. Non è detto che dobbiamo vendere tutti i servizi, cioè, perché dobbiamo avere un ventaglio ampio? Avere un ventaglio ampio significa eh, avere fatto degli investimenti importanti, è un istituto molto grande, avere molto personale, quindi i costi aumentano. Riducete il ventaglio, ok? Se una persona vale 100 e fa 10 cose vale 10, se una persona vale 100 e ne fa 2 vale 50 come efficacia. Non disperdetevi. Io, per esempio, mi occupo solo di personal branding e di comunicazione con l'Eneagramma e basta perché ho capito che quello mi, mi permette di studiare e di approfondire di più altrimenti se volessi insegnare tutto rimarrei indietro è chiaro il concetto quindi ehm, la credibilità è importante però penso che negli anni di lavoro lo sia, lo sia state e eh, l'unicità come ho detto prima Le, i tre segreti sono ascoltate bene per fare branding uno, bisogna comunicare bene quindi vi insegno a, um, quelle regole importanti per essere bravi nella comunicazione poi la seconda cosa imparare ad avere un'identità digitale cosa significa identità identità significa che quando qualcuno vi cerca su internet perché succede così ok trova non tantissimo ma quelle 3 4 cose fatte bene per esempio, essere presenti su tutti i social non va bene, non, non ha senso. Sceglietene uno e di siate posizionati bene. Avete un canale YouTube per dire, ok, un sito c'è, non c'è? Se c'è, fatto male, toglilo. E parlerò di quali sono le, le, le strategie giuste per avere un'identità digitale. Perché molti dicono, sì, però internet non è tutto, ma internet è molto capita a me io conosco una persona che cosa faccio ok voglio, avere, voglio sapere se l'impressione che ha avuto nel conoscerla è stata ehm, voglio un conforto insomma voglio capire se ha avuto l'intuizione giusta digito una buchetta di google metto l'ele silva <ride> chi è l'ele silva mettete il vostro nome potato provate quando mettiamo giù mettete il vostro nome e cognome su, su internet cercate di andare in ricerca anonima e vedrete che cosa esce fuori e certi dicono no, ma, ma io, ma guarda che fotografia ma guarda che cosa dicono per esempio Google My Business lo, lo utilizzato bene, è un grande strumento è il primo che esce fuori quindi l'identità digitale è importantissima e la terza parte che insegno è fare in modo che l'online e l'offline quindi internet e quello che siete sul territorio, quindi la vostra presenza sul territorio, lavorino insieme queste due cose devono essere abbinate insieme e questo ehm, da forza ok? quindi l'online e l'offline non devono essere staccati l'uno dall'altro ma devono avere questa, questa capacità di fondersi e di autoalimentarsi eh, l'uno con l'altro Ok? per cui questo è, è stato ehm, racconto nel libro attraverso dei capitoli. Io ogni capitolo racconta una lezione che ho avuto con Elisabetta e poi Elisabetta fa le cose, ne parliamo insieme e andiamo avanti. Quindi Elisabetta è una di voi, ecco, un estetista che re, realmente esiste, ma ha tutte le caratteristiche più importanti di, di tutte le estetiste che io ho conosciuto nella mia vita. Ciao! Eccoci, siamo riusciti e quindi torno, perché qua mi sa che stai svelando un po' troppo, e quindi allora così vediamo di lasciare ancora un po' di mistero intorno a questa Elisabetta che, a cui poi tutti ci così, eh, affezioniamo nel momento in cui leggiamo il tuo libro, insomma, assolutamente. Però... Ehm, allora, dico io qualcosa rispetto al libro, nel senso che eh, appunto la, la vicenda, diciamo, di Elisabetta ehm, ci fa vedere che comunque anche in questo percorso che lei ha fatto insieme a te ci sono stati dei momenti difficili, insomma, degli ostacoli eh, da superare e quindi così, ripensamenti qualche volta anche, no? Ecco, qual è in generale, ovviamente, no? partendo proprio dallo spunto della storia di Elisabetta? Eh, quello che è un trainer, eh, un coach di beauty personal branding, qual è il suo compito? Cosa deve fare insomma, per aiutare in questo percorso eh, l'estetista che si rivolge a lui, in questo caso a te? Parentesi, apro e chiudo. Continuano i complimenti, Irene Durante dice che con i tuoi corsi l'hai cambiata la vita quindi. Questo discorso del destino che eh, così ti aiuta a evolvere c'è sempre e, e insieme a lei anche Francesca Giulia dice condivido Irene, quindi insomma eh, diverse amiche che confermano eh, l'importanza di, di conoscere queste tecniche. No? Ma torniamo a noi, ecco qual è il compito del formatore sostanzialmente? Cosa ah, può fare anche difficoltà. Come vedi non sono più giovanissimo, ho superato un po' la ventina, trentina, quarantina. Experienza, esperienza, allora, esperienza. L'altra faccia dell'età è l'esperienza, ok? Allora io iniziai, quando avevo 28 anni, come direttore marketing del centro di Portofino, e lì eh, facevamo formazione in maniera veramente sostenuta. Il corso durava da lunedì a venerdì, mh, si iniziava la mattina alle nove, Pausa caffè, pranzo, alle due e mezza riprendevamo e forse c'è Brigida Stomarci se lo ricorda questo, eh, pausa pranzo e poi cena dopo cena fino a mezzanotte a letto con studio e la mattina dopo interrogazione e si andava avanti così. Il mercoledì piangevano tutte perché non ce la facevano più e il venerdì piangevano di nuovo perché se non abituate non volevano più andare via. Okay? Io osservavo con attenzione. Eh, i risultati, cioè di tutte queste persone che formavamo, chi è che veramente aveva dei risultati? Okay? Eh, la risposta è stata questa, ho capito questo, che non è, ehm, i risultati li avevano le persone che avevano più, più voglia, più forza, più resilienza, più, erano più accesi, okay? alle altre tutto quello che insegnavamo non serviva a niente, quindi ho capito in quel momento, da quel momento, che non era importante dare alle persone molte informazioni, ma mettere in condizione le persone di avere voglia di avere le informazioni, perché in questo modo poi le applicavano. C'è importante applicare. Quindi i contenuti devono essere semplici e chiari. L'energia del formatore deve essere quella del, del, del, diciamo, di far venire voglia alle persone di trovarci, veramente. Certo questo che fa la differenza, per quello che io, anche nel libro, spingo la motivazione. Perché poi, se tu sei acceso, eh, io scappo, gli ostacoli, li salti proprio per, perché hai tanta rincorsa, perché hai tanta voglia, certe volte non sai neanche co come ce la fai, no? Certe certo. volte è più e, e ci riesci, no? Invece studiare, studiare, ma poi non avere la voglia e l'energia per fare no, non ti porta a niente, è solo teoria. Franca De Luca ci dice appunto che l'identità digitale è quella in cui lei nello specifico deve, deve migliorare ecco tornando al discorso dell'identità tu prima eh, lo dicevi no? eh, nel libro si parla di essere fuori strategia no? dice a un certo punto Elisabetta è fuori strategia e poi comunque eh, questo discorso eh, forse anche proprio legato all'identità digitale ma in generale cioè che la, il tuo profilo la, la tua immagine sia sempre coerente con quello che sei e con quello che proponi no? questo credo che sia un po la base di tutto bravissima la coerenza eh, se noi uniamo dei, dei raggi ok, costruiamo un laser se noi i raggi li spariamo così illuminiamo una stanza è la coerenza che fa la differenza per esempio Elisabetta eh, essendo un 4 nel mio tipo 4 scoprì quanto gli importava e eh, per me era importante il rapporto con la cliente e lavorò su un'estetica emozionale okay? e facendo quello trovò tanta gioia tanta forza che eh, era diventata contagiosa quando ne parlava era così entusiasta che le persone non potevano fare a meno che sentire questo tipo di, di energia no? e quando si, siamo contagiosi e come diceva un bellissimo film di, eh, di Castellitto su enzo ferrari guardatelo su internet è bellissimo andate a cercare enzo ferrari Castellitto. E racconta un pezzo della storia di Ferrari e Ferrari alla domanda che gli fecero: Ma tu come ce l'hai fatta? lui disse: Ma perché l'entusiasmo è contagioso sì. e poi è quello che tu trasmetti, è che a loro volta le stetiste, le, le ragazze che ti seguono, eh, poi se, se riescono a, a, a farlo proprio diciamo poi lo trasmettono a loro volta eh, saluto anche io Brigida che dice vero eh, tutto quello che dicevi e poi Stella confessa e eh, anzi forse un po' eh, ti accusa quasi di, averla tenuta fino, di averle tenute fino alle due eh, di, di averle fatte stare fino alle due di notte insomma quanti pianti aggiunge quindi eh, è tutto vero quello che, eh, che hai detto fino a poco fa insomma. però eh, tutto questo nel, non si evince dalla, dalla, dalla, storia, dalla storia di Elisabetta, sei stato, non hai raccontato tutto eh, no? fino in foto. Esatto, sì, non potevo oltre una certa parte di stessa. eravamo un po' a partire con questo discorso del destino, no? Si. Che qualche volta cioè, si, si diceva anche oggi, no? Qualche volta te lo scegli, qualche volta invece, come in questo caso, quello che sta succedendo, da, in questo due, è successo in questo 2020, eh, ti, ti capita, ti arriva addosso, insomma, senza che tu te lo aspetti. Ecco come, come si deve reagire, come si può reagire, bene, Soprattutto si deve reagire. Bene, ma molte estetiste erano, era, si erano incessate, si erano mumificate nei suoi istituti. Basta, cambiamo, cioè. Ma veramente, ragazzi, ma non possiamo vivere di passato, viviamo di ora. Cosa possiamo fare di, di più bello? Di più? È il mercato. Allora, io ho dato proprio ieri a, a mia magnifica direttrice, che è qui davanti, Serbina Rosso, un articolo, ok, su Tia Z, che sono le nuovissime generazioni. Troveranno questo articolo. Questo articolo. E si raccontano i ragazzi di oggi, l'ultima generazione, che cosa vogliono dall'estetica. È un'estetica post-industriale, un'estetica che ama l'errore. Allora, noi che cosa dobbiamo dare al cliente? Quello che vogliamo noi o quello che vogliono loro? Come nasce il marketing? Ok, lo sapete, c'è una leggenda antichissima no? che dice eh, in un piccolo paese eh, un mercante si mise sulla strada che portava dal paese in un'altra città. Passavano i viandanti, e lui chiedeva di che cosa è bisogno, e diceva di un ombrello: di che cosa hai bisogno di un portachiavo, di che cosa hai bisogno? Eh, al ritorno glieli faceva trovare, d'accordo? Questa è una leggenda. Ma il marketing è così: noi dobbiamo dare alle persone quello che loro vogliono, capite? Quindi eh, l'estetica, io l'ho vista, cioè nel 90 ero con Nenella Santelli a Palazzo San Giorgio alla presentazione della legge, va bene, ero uno sverbatello, ero lì, d'accordo? Ne avrò visti di cambiamenti oggi, eh, siccome il cambiamento si è accelerato ancora di più, mol molte non ci stanno dietro: ma perché? Perché ha cambiato il ritmo. però la soluzione non è dire ha ah, cambiato il ritmo, ma perché era meglio prima? Il passato non c'è più. Io non sono stato direttore marketing di niente. Io non ho formato nessuno. C'è la mia fidanzata che mi vedrà, lo sanno come la penso. Io sono nuovo, non c'entro niente con quello che facevo prima. Adesso fare i corsi online, scrivo un libro, eccetera. eccetera Voi dovete smettere di pensare che eravate prima e ora decidere cosa, cosa fare, come andare incontro alle nuove esigenze. Che cosa vuole la gente? I vuole ancora i trattamenti corpo come prima? Io mi ricordo negli anni 2000-90, quanti trattamenti corpo si vendevano, ma paccate di soldi tantissimi. Ma non è più così, il cliente è diverso, vuole cose diverse. Quindi il destino ci ha procurato questo grande cambiamento. Ora è nostra responsabilità scegliere. È questo che fa la differenza. Il destino è come reagiamo a quello che ci capita. O è buono o è cattivo. Chiaro il concetto? Non dico che sia facile, perché non è facile. Però non è impossibile. Perché non è impossibile? Perché qualcuno ce la fa. certo Ma, ma poi se c è c è una persona che ce la faccia, una, tra tutte le estetiche d'Italia, vuol dire che è possibile. Vuol dire ma che si ma può fare. Domanda, guardatemi negli occhi, c'è un occhio solo, mi spostano. Guardatemi nell'occhio, lo do. Guardatemi. chiedeteli come c'è riuscita. Perché se ce la fate, vuol dire che è possibile. Capite? E quindi suggerirei: leggiamo, leggete il libro, National Beauty di Maurizio, che ci racconta come un estetista ce l'ha fatta, però non solo per prendere il libro perché io sono un genovese atipico. Io ho scritto per entusiasmo perché, come ho messo nel, nel, nel nella presentazione, io amo gli in quanto sono delle donne straordinarie, l'ho viste dividersi tra famiglia, lavoro, affetti, soldi spesi che non ritornavano, difficoltà che si sono sbattute e mi dispiace, cioè dobbiamo fare qualcosa ragazze, do do dovete assolutamente ristaltare il sell. Io ho la fortuna di lavorare con Sabina, eh, con Stefano Pernati che è il direttore che saluto, che è una persona straordinaria, con la Eli. Io lavoro io perché sono tutti accesi, capite? Questo è il club degli accesi club della è un po il discorso che facevi tu prima no? anima e business insomma la lavorare con passione con, con entusiasmo e, e sì. quando si ha la fortuna di poterlo fare è sicuramente cascata, un privilegio è a cascata eh, se vi accendete dovete accendere i vostri clienti perché i clienti quando vengano da voi non vengano soltanto per un trattamento cioè non vengano soltanto per una parte strettamente pratica, vengano, vengano anche a respirare un'atmosfera, una vibrazione, un, un, un, un sentimento, un'emozione, capite? Certo. Fa la differenza, fa la differenza. Eh, vale, Silvia Valentini eh, ci, ci sottopone questa riflessione, eh, sono cambiate tutte le modalità di scelta, di acquisto e di pensiero, l'estetista deve assolutamente sganciarsi dai vecchi schemi, e Aggiungo eh, oggi il consumatore effettivamente a sua volta è disorientato, no? è comunque anche lui eh, così, eh, sottoposto a, a tutto quello che è successo, c'è come. Ci, ci diciamo ma penso che sia una realtà insomma questo bisogno di nuovo di, di ritrovare il contatto di ritrovare eh, empatia di, di, di farsi coccolare quindi eh, è necessario anche porsi di fronte a questo nuovo consumatore comunque no? di cambiare anche per, perché hai cambiato il consumatore finale mi chiamo, nel libro li chiamo consuma autori consumo autori perché sono diventati autori del consumo del proprio consumo eh, sono più critici, più informati, vanno su internet, si documentano, arrivano che sanno già le cose, quindi sono più esigenti, sono più particolari. Ma quando trovano l'estetista giusta, che fa una barra due cose, non 200 cose, quindi è molto brava e molto preparata, sa tenergli testa. E quando il cliente sente con un estetista, la sua estetista, quell'estetista, è veramente preparata, è autorevole, e l'autorevolezza è una delle basi del branding. Il branding è anche passaparola quando un un ottimo brand la cliente ne parla con altri clienti capite col digitale il branding diventa ancora più potente perché è comunicato non a barra 2 3 4 5 ma a centinaia di persone capite guardate cosa ha fatto la bravissima estetista cinica usando il personal branding ma se ce l'ha fatta lei ce la potete fare pure voi o no studiate usate l'entusiasmo e andate Senti Brigida a proposito ci dice una cosa che è bellissima, eh, che oggi una sua cliente è arrivata appunto in dieci minuti prima da lei e nel, suo, nel suo centro e, e, e le ha detto aspetto qui volentieri perché mi piace stare qui con voi e questo credo che sia il messaggio più bello che uno può ricevere, no? proprio il, il fatto di... Stare lì volentieri insomma no? di, di arrivare anche dieci minuti prima proprio per il piacere di essere in un luogo dove ci si sente accolti coccolati eh, e così, trattati bene da tutti i punti di vista, insomma, credo, di poter interpretare anche questo, Brigida, vi sarò permessa. Lele eh, le, le Silva ci dice anche, è il compratore che compra, il venditore non vende più. Mi sembra che anche questo del, del vendere no, sia un concetto eh, importante su cui tu ti sei soffermato anche nel libro. Eh sì, assolutamente, è quello che dicevo prima, no? Qua non ci muoviamo perché qualcuno ci spinge, ci muoviamo perché qualcosa ci attrae. Esatto. Senti, noi dicevamo prima, e siccome siamo, vedo che il tempo passa velocemente, ma dovevamo proporre anche un piccolo indovinello, un quesito. Allora, per vincere il eh. libro. Esatto, eh, l'abbiamo promesso. Sì, vediamo un po' se c'è qualcuno. Tra l'altro io poi chiedo anche al alla direzione di mandare poi anche il link per chi vorrà invece eh, così, eh, così registrarsi per ricevere come dicevamo prima anche il primo numero poi del 2021 di tutti i plan quindi se ci mandano questo link. intanto però lascerei allora, tutto lo schermo a maurizio per, per l'indovinello ok conclusivo allora, siete pronti allora. Innanzitutto metto la slide dietro che si vede, perché c'è una mucca, vedete? Eccola qua la mucca. Allora, io adesso vi racconto una storia e a un certo momento eh, vi chiederò ehm, un, vostro, eh, un vostro parere, perché vi chiederò perché è successa una certa cosa, ok? Va bene? Quindi ehm, è in tema perché parla del destino, parla del... del, del, del del, del far venire favorire le cose allora la storia dice questo che un giorno un, un saggio con un suo allievo con un suo seguace camminavano nel bosco camminavano talmente tanto che arrivò notte si fece buio e loro chiesero asilo in una casetta eh, ai margini del bosco dove abitava un contadino, questa casetta era molto povera come il contadino eh, che comunque li accorse, li fece sedere a tavola insieme alla famiglia ed erano così poveri che bevevano solo latte e mangiavano il formaggio e il saggio gli chiese il perché il contadino gli rispose guardi, non abbiamo nulla se non una vacca e di quella viviamo ci nutriamo del, del suo latte e con quello facciamo i formaggi che a volte mangiamo, a volte vendiamo Finito di desinare, ehm, il contadino, non avendo altre camere, fece alloggiare il saggio col suo allievo nella stalla, là dove c'era la vacca. Avvenne che a metà notte, il, il saggio si svegliò e svegliò anche il suo, ehm, il suo allievo. Preso un coltello ed uccise la vacca. Allievo dice, ma come mai? Maestro, ma cosa hai fatto? Capirà il perché. Adesso dobbiamo andare. E così fecero. Presero e di soccorto uscirono. Okay? Adesso vi domando perché uccise la vacca? Quindi scrivetelo. Chi indovinerà? O andrà più vicino a questa. Questa motivazione invece da questo libro. E poi un pochino più avanti vi dirò come finì questa storia, molto motiva... ecco. Allora, speriamo che così qualcuno accenda il cervello e, e, e faccia un po' di ragionamenti rispetto a quello che è. Allora, vediamo se per far muovere il contadino spieghiamoci meglio una, diciamo, diamo una spiegazione ecco, già Isabella ci dice eh, spingerli a trovare nuove strade e poi il, il maestro è Maurizio quindi io non eh, è lui che decide chi avrà dato la risposta più corretta che tutte quante sono andate vicino magari... eh, Paola Smagnotto ci dice il maestro ha messo il contadino nella condizione di essere fuori dalla zona di comfort fiducia Maria Concetta ci dice per far uscire dalla zona di comfort ha costretto la famiglia, chiaramente è il primo è eh, ragazze che risponde perfettamente adesso qua sono veramente tantissimi eh, per far uscire dalla zona di comfort perché il cambiamento aiuto, così è stato ah, contadino a produrre qualcos'altro sì, ci dice Brigida. mi tolgo dall'impaccio perché sono state tutte bravissime sono state tutte bravissime sì, non saprei Punto. De devi decidere, ma devi estrarre dal, dal cilindro, come si suol dire. avevamo eh, eh, detto, eh. diciamo, detto la prima, eh? Poi guardiamo probabilmente la che ci si è avvicinata a e comunichiamo, perché sì, effettivamente mh, moltissime ci sono andate vicine. C'è qualcuno che ha trovato forse termini più Io giusti. Io ringrazio però tutte, veramente grazie a tutte e tutti. Sì, eh, ci piace, sì. ci piace questa cosa che abbiate risposto, che abbiate delle risposte veramente... Eh, Tutte giuste come stavamo dicendo eh, creative e, e, e centrate rispetto all'argomento vuol dire che ah, conoscete bene maurizio conoscete il suo modo di, di proporre il personal beauty personal branding e comunque come ci si deve comportare come si deve uscire da questa zona di comfort mi sembra che l'abbiano imparato no sì allora finisco la storia certo allora, secondo, secondo atto, dopo circa un anno, forse qualche mese in più, il contadino vide tornare eh, il stagio con, con il suo aiutante e li ricevette con entusiasmo, no? e gli raccontò che in quella notte qualcuno gli uccise la vacca. no E allora i due gli chiesero: E come andò? Come andò? Dice: Guarda, Guardate, è stata una cosa terribile perché abbiamo pianto per un giorno con la famiglia, eravamo disperati, però il secondo giorno... Abbiamo deciso che, visto che la vacca era morta, dovevamo portarla al mercato a vendere le carni. E poi, eh, con quei soldi, eh, abbiamo comprato delle galline, abbiamo comprato delle capre, abbiamo comprato delle sementi. E ora guardate, vi fecero vedere che aveva una stalla con il eh, vitello, eh, le caprette, le galline, e un grande campo di, di gran turco eh, alle spalle della casa, no? E, e quindi il, il, il ragazzo che, che, che viaggiava con lui, il suo allievo, dice: Maestro, ti ho capito il perché hai fatto questo. No? Quindi aveva fatto questo perché ragazzi, il destino ce lo creiamo noi. Certe volte siamo lì nella nostra piccola zona di comfort, no? come succedeva una volta nel Medioevo, nel nostro piccolo castelluccio. E ci spegniamo dopo tanti anni senza accorgersi. Ci vuole invece entusiasmo, voglia eh, di misurarci il nuovo, ok? E allora certe volte, quello che dicevo sempre ai corsi, no? dietro ogni problema spesso si nasconde un'opportunità, okay? Questo è il messaggio di questo, di questo racconto. Eh, Irene Durante ci dice una cosa così, anche per sorridere no? ma dice ma almeno hanno mangiato la carne dopo tanto formaggio e quindi mi sembrava carino <ride> sottolineare questo, <ride> questo messaggio di Irene fa una, una buca che si vuole tanto bene mangiarsi la buca se il tuo gatto o il tuo cane non si può non si può. io ho preferito tenere tenere gli alberi, penso un po' quindi, un albero, me l'abbraccio Ecco, dice, in parte questa pandemia è la nostra vacca della storia, no? Ci, ci, ci dice anche Francesca Giulio. Accettazione, gioia ed entusiasmo. Se non puoi cambiare qualcosa, accettala, ok? Condiscila con la gioia e falla vivere con entusiasmo. È questo che dobbiamo fare. Certo. Okay? Oggi, giusto per chiudere, se vogliamo dire ancora qualcosa sul libro, parlavamo appunto del fatto che ti chiedevano, prima o poi dovranno fare un film, da questo libro, perché come tu racconti, un discorso diretto, insomma, le tue incontri con Elisabetta, il tuo percorso che lei ha portato avanti con te, eh, potrebbe essere anche la trama di un film, insomma. No? Ecco, perché ti piace questa, questo parallelismo anche col cinema? Aiuta a capire meglio, no? Immagino. Sì, questo, io scelgo un romanzo perché a me piace molto la cinematografia, mi piacciono i film, mi piace come viene raccontato. Qui alle spalle vedete, ho, ho messo l'indice che è molto chiaro. È allora, aspetta, Luca, toglici, toglimi, <ride> chiediamo in diretta al nostro regista. Tanto ormai siamo tra amiche e ci conoscono. Sì. <ride> grazie Luca di capitoli e di, e di paragrafi molto chiari che si possono eh, andare a leggere in anticipo quindi si può saltare anche avanti e indietro perché deve essere pratico e poi eh, deve, deve stimolare l'immaginazione il cinema è fantastico il cinema ci ha fatto sognare il cinema eh, ci ha accompagnato per tutta la nostra vita il cinema ha cambiato le nostre abitudini gli americani ci hanno conquistato non con le armi ma con Hollywood, ci hanno passato tutta la loro cultura, tutto il loro modo di vedere il mondo e, e pensate che quando andavano in guerra ogni reggimento aveva una, una persona che faceva le riprese con la telecamera per poi raccontare, no? Perché il racconto è importantissimo, è attraverso il racconto che, che, che si comunica in maniera veramente efficace. Una delle cose che mi insegno nel libro è proprio questo, no? usare il racconto per, per far capire eh, la, vo la vostra realtà e chi siete, no? eh, Il più grande comunicatore del mondo, lo sapete chi era, chi è stato? È stato Gesù che usò le parabole, attraverso le parabole lui eh, faceva capire i concetti più importanti e più difficili, no? Anche voi attraverso i vostri racconti potete eh, trasferire ai vostri clienti la vostra conoscenza, le vostre abilità, ok? Quindi il personal branding è veramente una svolta, è un modo non per coltivare il vostro ego, ma è un modo per fare conoscere le vostre abilità, per far capire che potete essere utili a qualcuno, per far capire che esistete e che avete qualcosa da regalare alle persone, per far rendere più felice. In questo periodo la bellezza è veramente qualcosa che può arricchirci e, e accarezzare il cuore. Quindi ragazzi, mi raccomando, mettetecela tutta, perché si può, si può, io posso. allora eccoci qua, <ride> eccoci qua, eh, sì, torniamo a dire eccoci qua. Eh, allora, Maurizio, io mh, volevo veramente intanto ringraziare veramente tutte le ragazze, tutti i ragazzi, tutti gli amici e le amiche che ci hanno seguito questa sera perché. È stato bello vedere tutta questa partecipazione e, e vedere che c'è che tanto interesse e, e tanto entusiasmo rispetto a questo argomento. E, che il destino è un qualcosa che che è nella vita di tutti e quindi è giusto sempre no, parlarne e prenderlo in considerazione eh, in modo scrupoloso perché ne va del, del nostro successo, della nostra felicità eh, e della nostra stessa vita in qualche caso. E, quindi mh, comunicazione di servizio. Allora intanto eh, ovviamente grazie a Maurizio per aver scritto questo libro e per averci dato l'opportunità di presentarlo questa sera soprattutto. Eh, sarà suo arduo compito scegliere tra tutte le risposte chi eh, si sarà meritato il, il libro che verrà appunto spedito in omaggio e eh, domani sulla nostra pagina Facebook comunicheremo chi sarà il vincitore che in questo modo potrà, insomma, in modo privato mettersi in contatto con noi per darci i suoi riferimenti, ovviamente. Eh, vorrei sottolineare anche Stefano Pennati che dice grazie per esserci, eh, bellissimo il club degli accessi, desidero farti i miei complimenti per l'idea del libro e i migliori auguri per questa nuova avventura. Quindi eh, mi unisco a, ai complimenti anche di Stefano. Eh, che dire ragazze io starei qua a parlare con Maurizio tutta la farei come voi fino alle due di notte che dobbiamo fare ma non si, non si può prima o poi ci tolgono il collegamento eh, io spero che sia stato interessante Uh, vi comunque rimando al, a quello che, che è anche la nostra um, così, uh, proposta di questa sera, nel senso che um, rinnovo l'invito, se lo desiderate, andare sul nostro sito beautybooks.it uh, per, uh, per acquistare il libro di Maurizio e comunque se lo desiderate invece con la campagna abbonamenti della rivista Beauty Plan e della rivista Le Nouvelle Esthétique, eh, si può comunque ecco, ricevere in omaggio il libro di Maurizio De Lucchi. Quindi eh, il 2021, eh, così, il, ve lo consegniamo con, con questo eh, libro davvero curioso, interessante, utile, soprattutto, e piacevole da leggere, ve lo dico perché anche se ho fatto finta di non conoscerlo, ma ovviamente eh, ho avuto già il piacere di, di poterlo leggere. Ovviamente non abbiamo svelato il finale perché di fatto non è che abbiamo detto se la storia di Elisabetta poi è a lieto fine o meno, quindi come nel migliore trame di film lasciamo al, ai lettori eh, scoprire quale sarà la conclusione? <ride> la prossima ti abbiamo dato un'idea. Eh, vi ricordo anche che sì, su Gennaio febbraio parleremo con Maurizio della Generazione Z e chissà, magari sarà anche l'opportunità per, per un altro incontro. Io mh, vi ringrazio ancora tutti quanti. Eh, siete stati carinissimi. Vorrei veramente salutare uno per uno. Siete tante, tanti, però vi abbraccio, vi abbraccio, visto che non si può più farlo fisicamente, eh, mi piace farlo ogni volta che mando un'email, ogni volta che, che ho la possibilità di incontrarvi in una diretta. Un abbraccio anche virtuale, anche in questo caso a Maurizio, ancora grazie, e spero di incontrarti di nuovo presto sulla nostra pagina Beauty Plan. Seguiteci domani, così scoprirete... Chi, chi ha vinto e, e poi, eh, chissà, magari un giallo prossimamente, lo aspettiamo grazie a voi, grazie grazie, grazie a tutti, buonanotte, buona, buona serata ah, un'ultima cosa, aspettate ancora ci rivediamo lunedì prossimo il 21 alle 21.30 domani troverete anche lì tutte le informazioni per un make up di Natale perché abbiamo deciso, come abbiamo detto finora, che l'entusiasmo non deve mancare, che vogliamo preservare e portare avanti lo spirito di Natale, quindi con Jenny Modena, che è nostra amica, che voi bene conoscete, nostra fantastica visagista di fama internazionale, proporremo un make-up per Natale, natalizio. E quindi vi aspetto anche settimana prossima. Buonanotte, buona serata, grazie Maurizio. Buonanotte, buonanotte, arrivederci.